Ciao, sono Marco, sono di rientro da un'escursione fatta giù a Roma e come vedi sono in una stazioncina. Come sai i social sono la nuova realtà, il virtuale è la nuova realtà e vedo sui social molti post di persone che si lamentano della propria settimana e non vedono l'ora che arrivi il venerdì sera per poter riposare e poi maledicono il lunedì mattina per dover tornare al lavoro. Eppure ci sono tantissime persone che hanno dei talenti straordinari, hanno delle passioni e queste passioni vengono coltivate fino a diventare dei veri e propri talenti, questo talento ha un valore inestimabile perché sei, evidentemente se sei una persona così talentuosa che ha dato sfogo al proprio talento e l'ha ha fatto diventare anche una passione, se sei una persona così, puoi anche realizzare qualcosa di straordinario proprio grazie al tuo talento. Ora, è vero che in Italia è proprio difficile fare un business con i propri talenti, lo so, perché è una nazione che penalizza molto questa tipologia di attività ma soprattutto penalizza proprio l'attività imprenditoriale in generale Impe imprenditoriale eh, basta pensare che hai una partita IVA e sei già un imprenditore non è proprio in realtà così perché l'imprenditore è uno che fa impresa comunque va bene, è un'altra cosa, un altro argomento ora però la maggior parte delle volte accade che le persone non conoscono il nostro talento non lo conoscono e potrebbe essere invece un vero e proprio incipit, un inizio straordinario di qualcosa di fantastico. Ora, il problema qual è? È che molte persone non sanno qual è il tuo talento, non lo sanno. Devi esternarlo, devi comunicarlo, devi fare in modo che tutti lo sappiano. E allora, da dove possiamo cominciare? Cominciamo da qui, da questo video. Scrivi sotto qual è il tuo talento, una cosa qualsiasi, quello in cui sei particolarmente bravo o brava, scrivi qual è il tuo talento, che possa essere anche semplicemente curare le unghie, curare le mani, i piedi, fare una buona acconciatura, fare, non so, cucinare le uova. Io sono molto bravo a cucinare le uova, ma bravissimo. E non ho fatto altro che ricevere complimenti, non deve essere qualcosa di straordinario e di eclatante, l'importante è che sia il tuo talento, qualcosa per il quale o la quale tu ehm, eccelli in qualche modo, hai la, eh, hai la propensione ad eccellere, scrivilo qui sotto, qual è il tuo talento? Fammelo sapere e poi ne parliamo, ciao!